buonasera a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è rossella oggi faremo la lettura angelica che è valida dal 17 eh, aprile 2022 al 1 maggio 2022 o oh, è valida in qualsiasi momento voi l'ascolterete ok eh, abbiamo la pasqua di mezzo quindi faremo una preghiera speciale all'Arcangelo Michele, al Maestro Gesù, Maria Regina Celeste. Utilizzeremo le carte di Maria, le carte di Chakra e le carte dell'Arcangelo Michele. Prima di iniziare io uso fare una preghiera di protezione all'Arcangelo Michele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 azioni. vi chiedo di tagliare tutte le corde tra me e tutte le persone coinvolte basate sull'ego che riguardano questa vita le altre vite in tutti i sistemi di realtà in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo spazio vi chiedo di elevare le nostre energie vibrazioni e frequenze di radicare la nostra energia fino al centro della madre terra di equilibrarla e di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare soltanto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 amore puro e così è allora creeremo tre gruppi ora vi chiedo di mettere la mano sul cuore chiedere a Dio, agli, agli angeli all'arcangelo michele quale a quale gruppo voi appartenete a b o c ok ora che avete ricevuto la risposta iniziamo a, um, a vedere carta per carta, il gruppo A, allora io sono potente e gentile allo stesso tempo, gruppo A, vediamo le carte di Maria per il gruppo B, dare e ricevere, entrambe le carte riguardano l'equilibrio, è molto importante in questo momento energetico fare equilibrio, mettere equilibrio, nella nostra energia, gruppo C, si sì, forte. Ok, ora allora, vediamo un attimino le carte dei chakra. Prima carta, guida, vediamo poi che cosa ci vuole dire. Aspettate, che ne sono cadute un po' troppe, quindi. Eccola è uscita da sola. Abbiamo la carta dell'amore. Amore. Dare e ricevere amore. Bellissimo. Terza carta. Fiducia. Eterno amore, gruppo A, ho preso quelle in inglese per sbaglio, però va bene, dai. tanto le carte dell'arcangelo Michele sono sempre le stesse, abbi fiducia, la tua guida interiore è reale, ok, ascolta la guida interiore, cosa ha da dirti? la terza carta è caduta per il gruppo D, B, C, scusa, protetto, ok, sei protetto, allora, iniziamo la nostra lettura angelica, gruppo A, eh, io sono gentile e potente allo stesso tempo, Maria ti sta invitando a mantenere la tua anima Gentile, non devi a causa degli altri cambiare il tuo carattere tu sei un'anima sensibile tu sei un'anima amorevole questo non vuol dire che devi essere una persona debole la debolezza non è associata alla gentilezza la gentilezza è una caratteristica molto elevata molto potente mantieni la tua forza il tuo coraggio la tua determinazione perché tu sei su, ma potente eh, diciamo che l'arcangelo Michele sta anche dicendo insieme a Maria che è importante essere assertivi dire sempre la verità far sentire la tua voce con gentilezza non con rabbia ma con assertività affinché le persone di fronte a te abbiano rispetto di te va bene rispetta in primis te stessa rispetta in primis te stesso amore per te stesso Intanto è vero che è uscita la carta dell'amore eterno, l'amore della tua anima, impara ad amare. Te stesso, va bene? Impara ad amare te stessa, questa è la base di tutto. Questa carta ha anche un significato molto importante, la persona al tuo fianco, la persona per cui hai posto la domanda è un'anima molto, molto vicina alla tua anima, vi siete già conosciute in altre vite, siete, eh, siete spiriti affini, ok? Eh, può essere una grande amicizia, ma eh, in realtà... C'è un grande amore tra di voi, quindi è possibile che questa persona eh, possa essere qualcosa in più rispetto all'amicizia. Per alcune persone questa carta sta a significare che stai parlando della tua anima. Gemella, ok per altre è un amore dell'anima ma non è de detto che sul piano della terra eh, avvenga una un'unione per così dire in quanto c'è la legge del libero arbitrio ok ehm, allora è venuto il momento di viaggiare dentro il potere ok ehm, Andrà, riceverai la guida che stai cercando quindi assolutamente guardate eh, è proprio un percorso di luce questo eh, sta a significare che se sei un po confuso se sei un po' confusa alla fine del tunnel c'è la luce e diciamo sei guidato quindi sei guidata eh, stai seguendo il cammino giusto riceverai guida e assistenza per quello che stai cercando quindi non temere non avere paura abbi coraggio forza e determinazione perché tutto andrà nel migliore dei modi bene iniziamo ora col gruppo b ok la prima carta la carta di maria è venuto il momento di bilanciare il dare e il ricevere sei troppo nel dare o sei troppo nel, nel, nel ricevere eh, se sei troppo nel dare apriti a ricevere perché eh, uno sbilanciamento delle energie poi può portare eh, malessere generale ma eh, può anche eh, comportare dei problemi anche nel corpo fisico È importante essere aperti all'abbondanza a ricevere amore a ricevere giustizia a ricevere l'amore di dio degli angeli l'amore delle altre persone perché magari sei amato sei amata però sei chiuso sei chiusa e non dai alle persone vicino a te la possibilità di, eh, di avvicinarsi di eh, di trasmetterti eh, l'amore che loro hanno nei tuoi confronti va bene nel caso invece in cui tu sei troppo nel ricevere nel senso che prendi prendi prendi e benedetto sia però bisogna anche dare, dare una mano, dare un consiglio, dare aiuto, dare aiuto all'umanità, dare aiuto al vicino di casa, dare aiuto a un'amica, a un amico, a un genitore, a un fratello, a una sorella, fare qualcosa, è venuto il momento di fare qualcosa per, nel dare, va bene? Una gentilezza, una frase Gentile, una telefonata, andare a trovare un'amica, un amico, un parente che magari se da tanto tempo senza andarci. Ok, e siamo nel periodo della Pasqua. È un periodo molto importante. È un periodo eh, spiritualmente di rinascita e eh, dal punto di vista esterno noi vediamo nella terza dimensione una guerra che sta coinvolgendo non solo l'ucraina e la russia ma l'intera umanità perché comunque siamo tutti uno siamo tutti connessi nell'uno quindi c'è bisogno di dare di più di dare magari aiuto aiuto umanitario ma anche di pregare di più di mandare luce e di pregare per la pace e la risoluzione sul pianeta Terra affinché appunto vi possa essere finalmente la nascita di un nuovo paradigma di amore. Che molti stanno veramente eh, molte, molte anime stanno lavorando su di sé per fare questo, altri sono completamente ignari e dormono. Se tu sei uno di questi, dai qualcosa, fai qualcosa nella direzione dell'amore va bene? La direzione è amore. È questa la via è questa la strada dell'ascensione è questa la via per arrivare nella quinta dimensione attraverso il tuo sacro cuore attraverso l'amore per te stesso e per gli altri apri il tuo cuore all'amore al divino amore che è presente presente dentro di te se senti che devi prendere una direzione la tua guida è quella giusta sei guidato, sei guidato nella direzione giusta, in quanto il tuo sentire è esatto, la tua guida interiore è esatta, è giusta, fidati di chi tu sei, fidati della tua capacità di riconoscere la verità, non avere dubbi, perché la strada è, è veramente allineata nella direzione giusta quindi segui la via dell'amore e tutto andrà per il meglio va bene Ok, eh, vediamo ora la, mh, il gruppo C. Abbiamo una carta molto potente. Sii forte in questo momento, per piacere. Non temere. Abbi coraggio, prega, chiedi aiuto a Dio agli angeli. Sii forte in questo momento, riuscirai a superare questo momento. Va bene? Eh, tutto quello di cui hai bisogno ti verrà donato. Quindi di non temere perché Dio, gli angeli e l'amore vogliono aiutarti, ti stanno sostenendo, ti stanno guidando nella direzione giusta. Abbi fiducia, lascia andare i dubbi e muoviti co con confidenza, con eh, fiducia, che tutto andrà bene nella direzione in cui stai andando. Quindi tutto sta fluendo liberamente, non devi temere, non devi aver paura, abbi più fiducia in Dio e sii forte, quindi è veramente un messaggio di conforto per le persone del gruppo C, che avete bisogno di sentire che Dio è con voi, che gli angeli vi stanno ascoltando e tutto andrà per il meglio, tu sei protetto, tu sei protetta e custodita, quindi non temere, non aver paura, tutto andrà per il meglio, ok? Bene, care anime meravigliose, io vi auguro una Pasqua veramente di pace di gioia, di armonia e di spensieratezza, ma non dimentichiamoci dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che in questo momento stanno soffrendo, sia coloro che stanno vivendo la, la guerra, ma anche persone che hanno altri tipi di sofferenza. Non dimentichiamoci di pregare per l'umanità, non dimentichiamoci di pregare per l'unione nell'amore, ok? bene io vorrei ricordarvi per chi non lo sa io, io facilito la lettura con l'utilizzo delle carte ma anche come connessione diretta con l'arcangelo michele eh, facilito logo sealing. logo sealing è una modalità di guarigione che si avvale del potere della parola e vi aiuta ad eliminare tutti i blocchi tutte le paure tutto ciò che vi sta impedendo di essere nel vostro pieno potere eh, quindi eliminare anche quelle credenze limitanti, sabotanti, blocchi, paure, tutto ciò che vi sta impedendo di stare bene. È un lavoro molto molto potente. Mi occupo anche di facilitare la guarigione con le nuove frequenze di luce di persona se siete ad Alghero o a distanza in tutta Italia e nel mondo. Quindi per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi. Volevo ricordarvi che eh, a metà maggio riprenderà il percorso di coaching sulla guarigione della durata di due mesi per informazioni contattatemi io vi saluto vi auguro di rinnovo gli aguni di buona pasqua e ci sentiamo tra due settimane un bacione a tutti ciao ciao